Allora la 51esima giornata mondiale della terra era il 1970 quando eh, nacque questa, l'edizione appunto della prima giornata mondiale della terra, erano gli anni del Vietnam, delle contestazioni di ragazzi e ragazzi che sognavano di cambiare il mondo, lì forse eh, nasce l'ambientalismo moderno, 51 anni dopo e ancora ci chiediamo come sta la nostra terra, noi salutiamo subito in collegamento con noi il primo ospite di questa giornata Fabio Ciconte, direttore dell'associazione ambientalista Terra. Buongiorno Fabio Ciconte. Fabio Ciconte è in collegamento con noi? Sì, buongiorno. mi sentite? Buongiorno, Eccoci, sì, buongiorno. la sentiamo forte e chiaro. Eh, C'eravamo illusi che la pandemia potesse aver avuto un effetto positivo eh, sul, eh, sul cambiamento climatico, avevamo visto scendere le emissioni di CO2 invece appena insomma, siamo tornati un po' alla vita, tutto è tornato ai dati pre-pandemia, anzi eh, eh, le previsioni sono ancora peggiori, Fabio Cicconte. Beh sì, eh, a testimoniarlo è anche l'ultimo rapporto dell'Agenzia dell Meteorologica Mondiale che ci dice sostanzialmente che nel 2020, l'anno in cui avremmo dovuto ridurre le emissioni, in realtà eh, non è stato così, e quindi la concentrazione di gas serra in atmosfera è continuata ad aumentare. Segno che. Ancora c'è diciamo, tanta strada da fare ed è bene oggi dirci una giornata così importante, una celebrazione così importante che eh, bisogna avere coraggio di fare scelte importanti per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera e farlo non fra 30 anni, non fra 50 anni, non con obiettivi mirabolanti ma partendo da oggi a, ad avere una delle riduzioni importanti, altrimenti diciamo questa crisi climatica noi non, non la risolviamo. Fabio Ciconte, com'è cambiato l'impegno ambientalista da quello ormai lontano 1970 quando fu introdotta appunto la giornata mondiale della terra a oggi? Eh, generazioni a confronto, ecco, come ricordava Francesca quei giovani che avevano la grande illusione all'epoca di cambiare il mondo. Oggi com'è cambiato l'impegno? Ah, sono passati 50 anni e ancora una volta sono proprio i giovani che ci hanno dimostrato come l'impegno, la caparbietà, anche la rabbia. Eh, possa smuovere un po' le, le coscienze perché diciamo quella che viene definita la generazione Greta, cioè di una generazione di attiviste e attivisti eh, ha dimostrato che si, si possono come dire, cambiare le cose e a loro dobbiamo il fatto che oggi i leader mondiali si stiano incontrando eh, grazie all'impegno di, di Biden per parlare esattamente di questo ma quello che dobbiamo anche dirci è che eh, come dire le, le, le, le misure che noi dobbiamo prendere riguardano tutti gli ambiti del tutti i settori del nostro pianeta dai trasporti alle energie ma anche ai sistemi agricoli al cibo che, che mangiamo perché quello che ci dice eh, l'IPCC cioè gli scienziati che studiano e ci guidano in questa direzione i sistemi alimentari sono corresponsabili dei cambiamenti climatici in maniera molto molto molto importante e peraltro l'assurdità è che sono quelli in questo caso gli agricoltori che ne pagano il prezzo più più alto noi stiamo vivendo in questi giorni una primavera che tanto primavera non è perché io oggi sono ancora con il cappotto a Roma qualche giorno fa grandinava e il come dire nelle, nelle campagne di mezza Italia è stato un disastro cioè le gelate tardive le grandinate che ci sono state nei, nei giorni scorsi hanno distrutto ettari e ettari di produzione agricola che cosa vuol dire questo però vuol dire che questi eventi estremi cioè la traduzione Plastica, dei cambiamenti climatici stanno ri rischiando di far chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole in tutto il nostro territorio cioè quel territorio che ha fatto del Made in Italy la sua spina dorsale no? la, sua, ah. la sua bellezza ecco, gli agricoltori sono in difficoltà gli agricoltori dovrebbero essere quelli che sono in prima fila a combattere la sfida per i, per i cambiamenti climatici insieme a tutti, a tutti noi e in tutti i settori quindi, come, dire, come dire che non basta un ministero per la transizione ecologica, no? ci serve il coraggio in tutti i settori basterebbe, basterebbe leggersi l'enciclica di Papa Francesco laudato si sì, del 2015 forse beh, è, sì, è il documento più coraggioso più, mm. eh, più rivoluzionario mi viene da dire no? che, che oggi i grandi della terra dovrebbero leggere per capire che non basta come dire, mettere eh, come dire, le riduzioni fra 30 anni quando noi dovremmo farle, farle oggi peraltro mi eh, permetto di aggiungere che ieri l'accordo raggiunto in Europa per le riduzioni quindi diciamo, una riduzione del 55% delle emissioni l'accordo tra il Consiglio Europeo e l'Europarlamento e tra l'altro che insomma, verrà portato l'Europa lo porterà oggi al vertice con Biden con i 40 eh, capi di Stato eh, della Terra esatto però dovremmo anche sapere che quella, quel, quel, quel meno 55% per le Nazioni Unite non è sufficiente perché per non raggiungere come dire eh, per non superare la soglia di quel grado e mezzo eh, dell'accordo di Parigi dovremmo ridurre del 65% cioè noi dovremmo sapere che ogni anno dobbiamo ridurre le emissioni di Sette punti percentuali. Per farlo dobbiamo fare scelte coraggiose. Noi con Terra oggi lanciamo questo, eh, questo documento, questa, questo manifesto dei 12 passi per salvare la Terra. Soprattutto nei sistemi alimentari, quindi diciamo rivoluzionari. Che poi proprio l'obiettivo della, della sua associazione, l'Associazione Terra, è molto impegnata su questo eh, aspetto. Lei, tra l'altro, autore dell'ultimo libro, Fragole d'inverno perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima, edizione la terza. e Oggi eh, ci conte, presentate un, un rapporto, 12 passi per la terra e il clima, un nuovo rapporto, un'indagine. Che cosa ci dice questa indagine? Qua di questi 12 passi Si dice che l'agricoltura la, il, il sistema diciamo, alimentare è in forte crisi e dall'altra parte è corresponsabile se noi pensiamo agli allevamenti intensivi che hanno una responsabilità enorme nelle emissioni di CO2 e ancora oggi noi non siamo nelle condizioni cioè i governi che si susseguono non sono il coraggio di ammettere che quei sistemi di allevamento intensivi vanno completamente ripensati se non addirittura sorpassati e chiusi perché sono fortemente inquinanti sul piano etico diciamo è eh, eh, eh, eh, quasi che la palissiano entrarci e quindi su quello dobbiamo assolutamente intervenire. Dobbiamo intervenire su un sistema di agroecologia che permette ai suoli, per esempio, di, di respirare. Noi guardate, forse pochi sanno che il suolo rappresenta uno, una specie di magazzino della CO2: no? che cioè tutta la CO2 che noi mettiamo in atmosfera, poi il, il suolo in qualche modo la, la assorbe, ma noi i suoli li stiamo buttando via perché ci costruiamo le case, perché abbiamo un modello di agricoltura intensiva. C'è uno studio meraviglioso che dice sostanzialmente che noi ogni anno prendiamo un'area grande come la Grecia e tutto quel suolo che c'è lo prendiamo e lo buttiamo via e lo mettiamo su questi 290 milioni di vagoni di treno. No? Immaginate appunto 290 milioni di vagoni di treno che contengono questo suolo per noi tanto preziosi vengono buttati via ecco noi stiamo considerando il pianeta qualcosa che, come dire da, da usare e da sfruttare fino, fino all'infinito e non è, non è, e così, non è così, perché... così le risorse non sono infinite questo lo sappiamo bene esatto lo sappiamo bene l'altra cosa forse dovremmo anche dirci che il pianeta a un certo punto troverà il modo di salvarsi da solo la domanda è l'umanità, cioè tutti noi riusciremo a sopravvivere a noi stessi questo è il punto centrale oggi, perché il pianeta troverà come dire, un nuovo equilibrio nel futuro, ma chi parla di una sesta estensione di massa eh, a, parla delle, della, della nostra estensione, non quella dei dei, dei dinosauri no? eh, credo che appunto questo è, è, è il momento del coraggio è il momento del coraggio, delle scelte delle, del, del, del, del dire che come, dire, come stiamo affrontando la pandemia con scelte coraggiose, dobbiamo affrontare la crisi climatica che ci sta colpendo tutti e che già qui non è un qualcosa che arriverà, perché gli agricoltori che, sono, che vedono i, distrutti, i loro raccolti stanno già subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici, le coste che spariranno lungo tutta l'Italia, stanno già subendo i, come dire, gli esiti dei cambiamenti insomma, non, non possiamo continuare solo a parlare bisogna veramente agire fare di più perché ci siamo come dice lei Fabio Ciconte eh, nel, già in questi cambiamenti già, non dico che è già tardi però insomma vediamo che l'innalzamento del clima, della temperatura eh, ci sta portando a quell'1,5 eh, di gradi eh, al quale non dobbiamo eh, arrivare, grazie Fabio Ciconte direttore dell'associazione ambientalista T 12 passi per l'agricoltura e il clima, ricordiamo il suo libro Fragole d'inverno perché se per scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima.